Buongiorno a tutti. Buonasera a tutti. È bello poter essere qua di nuovo tutti quanti insieme. La domenica è il giorno del Signore. Il domenico è il giorno del Signore. È il giorno in cui dobbiamo stare tutti quanti insieme. Per condividere la parola di Dio. Siamo qua perché la parola di Dio è quello che ci darà la forza per poter andare avanti. Estamos aquí porque la palabra de Dios es la que nos dará la fuerza para ir adelante. Y entonces yo estaba eh, pregando porque había idea de predicar una cosa. Y estaba orando porque tenía pensado predicar algo. Pero eh, Dios me ha cambiado también la predicación. Pero Dios me ha cambiado la predicación hoy también. Y es lindo cuando Dios nos cambia los programas. Porque nos damos cuenta que es Lui quien hace los programas. Porque nos damos cuenta de que Él es el que hace los programas. E oggi vogliamo eh, parlare, parlare di un cambiamento che dobbiamo fare, de un cambio che que hacer. dobbiamo passare da una vita di emozioni de una vida de ad una vita di azioni, A una vida de dalle emozioni las ci dobbiamo spostare alle azioni, perché molti di noi si lasciano guidare dai sentimenti e dalle emozioni, se dejan guiar e emozioni. ma in realtà quello che deve guidare la nostra vita deve essere la parola di Dio la di Dio e la volontà di Dio vuole arriviamo ad un certo punto Dio vuole che arriviamo ad un certo punto in cui diciamo, Signore, il che decimo, Signor, io voglio questa cosa. Io chiedo questo. Però se non è la tua volontà, lascia stare. Però se non è tua volontà, non, dobbiamo arrivare a quella maturità in cui dobbiamo dire. Signore, non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. Signore, non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. Anche se non è quello che mi piace. No Anche se mi mette in crisi se è la tua volontà io lo farò se è tua volontà io lo farò perché dobbiamo vivere non per emozioni perché non dobbiamo vivere per emozioni ma per fede. Sino per fede e la fede è azione, azione. azione. sapete quando mi trovo a parlare con qualcuno Sabete, quando sta con alguien, la maggior parte delle persone dice no non è possibile quando io dico questa cosa la maggior parte delle persone quando gli dico questo dice no non è possibile quando io gli dico, guarda, se tu mi conoscevi quando avevo 18 anni... Quando gli dico che, mira, se tu me conosci, me, mi avessi conosciuto quando io avevo 18... Tu conoscevi un ragazzo che aveva paura di parlare. Come un chico tipo che aveva miedo di parlare. Io non parlavo mai. Io non parlavo mai. Okay. <ride> mi vergognavo di parlare con tutto e con tutti. Ho vergognavo di parlare con tutti e con tutti. E se mi avessero detto a quell'età? E se mi avessero detto a questa età? Guarda che tu predicherai davanti a 5.000, davanti a 10.000 persone. Mira che se posso predicare davanti a 5.000, 10.000 persone. Ti ha detto, tu sei pazzo, non è possibile. E ha detto che stai loco. Sì, magari posso fare qualunque cosa. Può essere fare qualche cosa. Però io non mi metterò mai dietro un pulpito a parlare. Però non mi metterò mai dietro di un pulpito a parlare. Ero timidissimo. Ero molto timido. Però Dio ha lavorato nella mia vita, ha fatto un cambiamento. Però Dio ha lavorato nella mia vita ha fatto un cambio. Che mi ha portato a fare quello che non avrei mai fatto. Che mi ha fatto a fare quello che non avrei fatto. Perché non dobbiamo vivere per emozioni. Perché noi dobbiamo vivere per emozioni. Ma dobbiamo vivere per fede. Sino anche per fede. Facendo quello che molte volte non vogliamo fare. Facendo quello che giustamente non vogliamo fare. Alla pastora gli ha toccato venire a Valencia. Alla pastora gli ha toccato venire Valencia. <ride> Le Lei piangeva e io li Basta, non voglio sentire niente. No nada. Però alla fine Dio cambiò quello che era il sentimento nel suo cuore. fine, Dio cambiò quello che era il sentimento del suo cuore. Perché noi siamo persone guidate dai sentimenti. Somos guidate dai sentimenti. Qualunque cosa facciamo. Siamo guidati dai sentimenti. Lo che che hagamos, por e quindi diamo troppa importanza a quello che pensa la gente. Le damos a, lo pensa la gente. a quello che sentiamo noi. A quello che sentimos nosotros. A quello che succede intorno a noi. A lo che passa al di noi. Senza dare importanza invece a quello che Dio pensa. Però senza dare importanza a quello che Dio pensa. Allora siamo in mezzo degli amici. Estamos in mezzo di amici. Ah, non parlo di, bueno, non parlo di Gesù. Perché mi vergogno. Perché mi vergogno. Questo, Chissà cosa penseranno, a pensar, cosa diranno, cosa faranno. faranno. E non ci preoccupiamo invece di quello che Dio dice nella parola. Di quello che Dio dice nella parola. Che andate per il mondo a predicate il Vangelo. Che andate per il mondo a predicare il Vangelo. Chi avrà creduto sarà salvato. Chi non avrà sarà salvato. Ma chi non ha creduto è già condannato. Però chi non no ha creduto è già condannato. Cioè se noi non parleremo ai nostri amici a amigos, quei nostri amici sono già condannati. Ya están e Dio ci ha messo lì per essere la differenza. Para la per poter parlare a quelle persone e portarle alla salvezza. Per parlare a questa gente e a alla Sicuramente non tutti si convertiranno. Sicuramente non tutti si a convertir. Sicuramente molte persone ci prenderanno in giro. Sicuramente se van a de molti ci perseguiteranno anche. Però ci saranno persone che si crederanno. Però ci saranno persone che si vanno a creer. E quelle persone sono quelle che Dio sta chiamando. E queste persone sono che Dio sta Perciò dobbiamo fare molta attenzione alle nostre emozioni. dobbiamo molto cuidado con emozioni. Dio deve guidare la nostra vita, non Dio. le nostre emozioni. Dio deve guidare la nostra vita, non le nostre emozioni. Proverbio 4.23 dice così. In Proverbio 4.23 así dice così. Proverbio 4.23. 423. Sopra guarda ogni altra cosa, sobre, uh, cosa. Custodisci il tuo cuore. Tu corazón, perché dal, dal cuore salgono le sorgenti della vita. E quando andiamo a leggere il testo, andiamo a studiare un pochettino in ebraico, texto, a un poco en, en vediamo che la parola greca, la parola ebraica di per cuore, que, la decir corazón, è lev. che significa non soltanto il sentimento, che non solo significa il sentimento, ma anche il pensiero, i nostri progetti. Sino Quindi Dio ci sta dicendo che dobbiamo custodire i nostri sentimenti i nostri pensieri e i nostri progetti per fare in modo che siano dei progetti in lui para que sean en él. e voglio portare a Genesi capitolo 6 verso 5 verso 5 dove ho usato sempre lo stesso termine leef dove sta usato il mismo termine vale, 6 versicolo 5 Dice? Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Tutti i, qua è molto preciso in spagnolo. In spagnolo è molto preciso. Perché parla dei disegni e dei pensieri del cuore. Perché parla di tutto dei de del corazon. Il mondo era malvagio. Il mondo era malvado, perché all'interno del, del proprio cuore. Del suo corazon, I pensieri, los quindi rappresenta su, quella che era l'anima, Erano malvagi. Erano Perciò la Bibbia dice custodite il vostro cuore la dice guarda il tuo custodite sia i vostri sentimenti tus i vostri pensieri i vostri progetti y per fare in modo che non siano i sentimenti a governare la vostra vita para que non sean los a vida. o non siano i progetti per il mondo a governare la vostra vita. Non siano i progetti per il mondo governare la vostra vita. Ma affinché siano i progetti in Dio e i sentimenti di Dio a governarci. Sino che siano i progetti e i sentimenti di Dio a governarci. Perché viviamo in un tempo in cui eh, <coughs> molti cristiani sono guidati dalle emozioni. Porque vivimos en un tiempo en que los cristianos son guiados por emociones. Ah, ciñemos la mattina. Bueno, nos levantamos la mañana. Ah, va bene, no prego, signore, porque no me siento, tú lo sabes. Bueno, yo no oro porque no, me, eh, porque no, no siento eso, tú sabes. Poi eh, torniamo il pomeriggio. Por la tarde. Abbiamo mangiato tanto. Bueno, mucho. Abbiamo bevuto un po' di sangria. Un poco de sangria. Siamo tutti addormentati. Sto ah, va bene, signore, dovrei leggere la Bibbia. Bueno, señor, leer. Però non ce la faccio, tu lo sai. Però non tu lo sai. E arriviamo la sera stanchi da lavoro. Arriviamo nella noche cansati del lavoro. Ah, dovremmo un poco studiare qualcosa. Dovremmo studiare algo. Però sono così stanco della giornata. Han cansado por el día. Non ce la faccio. Ya no puedo. Signore, tu lo sai. Signore, tu lo sai. Eh, il Signore lo sa. E' claro che lo sai. Il Signore sa tutto. Il Signore tutto. Quello che non lo sappiamo siamo noi. che lo, no ci stiamo facendo guidare da quello che vi, succede intorno a noi. Che stiamo guidare lo che passa E non da quella che è la, no è la decisione della nostra vita. non so se mi state comprendendo. Non so se lo intendete. È un po' simile con la dieta, io lo dicevo prima ad una persona. È la dieta, come tu inizi la dieta? Che bello, voglio dimagrire. Tu pensi che la dieta? Ah, andiamo a adelgazar. E poi il tuo cugino fa il compleanno. il tuo primo fa un compleanno. Ah, una bella torta. Hai la tarta. Fragole e panna. Fresas e nata. Ah, va bene, però questo dobbiamo mangiarlo perché è il compleanno. E lo andiamo a mangiare. E comiamo. Ah, poi torniamo a casa? A casa. Ah, c'è ancora un pochettino di questo dolce. E un po' di dolce, e questo bisogna mangiarselo, se lo dobbiamo buttare. E se si tira. È peccato buttare le cose. È peccato tirare le cose. Ci sono tanti bambini in Africa che muoiono di fame. Ma ah, facciamolo per i bambini africani. Para ellos. E ti mangi l'altra fetta di torno, ti come sopra altro pedazo di carta, e poi la mattina per colazione. E la mattina per desayuno Ah, e che devo fare soltanto con uh, un pezzo di pane? E che solo con un pezzo di pane. Ah, ci sta un po' di Nutella. E un po' di Nutella. Italiana. Italiana. Pane con Nutella. Pane ah, Nutella. Nutella sopra, Nutella sotto. Nutella, Nutella per arriba e parla. Nutella al centro. E al meglio. <ride> E poi scendiamo a me a pesare sulla bilancia. Vamos a, vamos a Ma com'è possibile che non dimagrisco mai? Come è possibile che non a quel medico che fa la dieta non è buono? Es que medico no bueno. il, non è il medico che fa la dieta non è buono. Il problema non è il medico che fa la dieta. la dieta. è buona. Dieta il problema è che siamo noi che siamo manovrati dalle circostanze intorno a noi. Il problema è che siamo che somos por las E quando siamo tristi, e quando tristes, eh, si andiamo a mangiare il dolce. Bueno, perché siamo mossi dalle emozioni perché siamo per emozioni però nella, nella realtà di Dio però nella realtà di Dio dobbiamo essere mossi dalla fede, que ser sì. por fede. dobbiamo essere mossi da quello che Dio ci dice nella parola e da quello che Dio ci dice nella nostra intimità Vi faccio un altro esempio otro ah è arrivato uh, mia, figlia. Ah, io, mia figlia e iniziamo a litigare e a pelear. Come dice la Bibbia? Dice la la che se tuo fratello dice qualcosa contro di te di io, prendi la sedia e gli rompi la iena in testa Dice così? Dice. No, dice che se ti fa qualcosa di male si, che se ti malo, porgi l'altra guancia o oh no? Però cosa dicono le nostre emozioni? Gli devo dare l'altra guancia? La mia figlia. No, è meglio l'altra sedia. Con l'altra figlia. <ride> e molte volte iniziamo a litigare. E a volte iniziamo a pelleare. Anche con i nostri mariti, con le nostre mogli. Anche con i nostri esposos o esposas. Perché siamo guidati dalle emozioni. Perché siamo guidati con le emozioni. Ah, quando le donne trono il ciclo. Ah, quando con le emozioni con la regla. Che le emozioni saltano. Con le emozioni che saltano. Sono intrattabili. Ah... Uh... Non si possono notare così è molte volte la nostra vita vida, no? è guidata dalle emozioni però quando cresciamo in Dio quando cresciamo in Dio dobbiamo essere guidati da quello che Dio stabilisce, da quello che Dio fa. Tem possiamo guidati per quello che Dio stabilisce e per lo che Dio lascia. Quindi, come facciamo a sapere se siamo emozionali? Per questo, che siamo per sapere che siamo emozionali? E quella frase mi sento. Es aquella fase de me siento. Si siento, farò questo. Si lo siento, la, si siento eso, pues lo haré. Si no me siento, no lo faccio. Si no me siento, no lo amo. Y también, por el trabajo. Per il lavoro. Per Se mi sento, vado a lavorare. Bueno, si lo siento, pues voy a, a trabajar. Si no me lo, lo sento, no ci vado al lavoro. Y si no lo siento, pues me voy. E poi, dopo, quando vado a fine mese devo ricevere il, lo stipendio. E quando al fine del mese ti devi dare il sueldo. E allora anche il datore di lavoro dice: E il cammino tuo caffè di lavoro dice: Non mi sento di pagarti. Non sento di Ci vediamo pagarti. il prossimo mese. Il prossimo mese. Funziona così. E così funziona. Così non funziona la vita. Così non funziona la vita. Però, come siamo. È così intelligente da capirlo per il lavoro. Para yeah. el trabajo, Perché non riusciamo a capirlo anche in Dio? Perché non possiamo entenderlo in en Dio. Che come per andare al lavoro, non posso dire quando mi sento e quando non mi sento. come per il lavoro, non posso dire quando io sento o quando no. Così è nel nostro, nella nostra relazione con Dio. Así con Dios. Non può essere, non può dipendere da se oggi mi sento o se non mi sento. Non può dipendere da se oggi mi sento o no. L'evangelizzazione non può dipendere da se oggi mi sento o non mi sento. La preghiera, l'intercessione non può dipendere da se mi, mi orazione, può dipendere se mi sento o non mi sento. Perché altrimenti non funzionano. Perché non funzionano e quanto è bello quando si vedono quei cristiani come, che lindo quando si vedono quei cristiani ah durante quei concerti cristiani durante i concerti cristiani chi vuole dare la propria vita a Gesù chi vuole dare la sua vita a Gesù mandano la, la mano piangendo Llorando. ti comprometti a lasciare il peccato ti comprometti a lasciare il peccato sì però il giorno dopo stanno di nuovo in fornicazione con la propria finanza e il giorno dopo stanno otra vez con la novia in fornicazione però li erano tutti emozionali. E si erano compromessi con Dio. E si con Dios. Però erano solo parole dettate dalle emozioni del momento. Ma non erano azioni di fede. Vedete, la Bibbia ci La Bibbia non parla. Che siamo figli di Dio siamo figli di Dios, quando siamo guidati dallo Spirito Santo. Spirito Santo. Come diceva la pastora. Diceva la pastora. Ma anche sono le nostre opere che testimoniano noi di chi siamo figli. In Giovanni capitolo 8. Gesù parla con dei farisei, dei, dei, dei giudei che avevano creduto in lui. Gesù parla con i giudei che avevano creduto in lui. E questi giudei però facevano le opere del diavolo. Cui, las obras del diavolo. E volevano uccidere Gesù. E chedevano matare Gesù. Erano persone che avevano creduto in Gesù. Erano persone che avevano creduto in Gesù. Però dall'altra parte volevano uccidere Gesù. Pero del otro lado e Gesù gli dice, voi siete figli del diavolo. E Gesù gli dice, voi siete figli del diavolo. Perché le vostre opere testimoniano che siete figli del diavolo. Perché le vostre opere testimoniano che siete figli del diavolo. Quindi Gesù ci dà una chiave per capire di chi siamo figli. Per questo Gesù ci dà una chiave per entender di chi siamo figli. Quali sono le nostre opere? Quali sono le nostre Se le nostre opere sono per estendere il regno di Dio. Obras son para el reino de Dios, allora siamo figli di Dio. Somos hijos de Dios. Ma se le nostre opere sono per estendere il cisme, cisme. O sono per estendere eh, le cose sbagliate. O per estendere il peccato. Di chi siamo figli? Quindi è arrivato il tempo che la Chiesa non deve essere più una Chiesa emozionale. Tempo che la iglesia, io non emozionale ma essere chiesa che deve essere una Chiesa di fede. Però non lo possiamo fare con la, nostra forza. Però non possiamo farlo con la nostra forza. Perché la nostra forza a un certo punto viene meno. Perché la nostra forza a un certo momento viene meno se tu qualche volta hai cercato di smettere di fumare con le tue forze se tu avresti, uh, fumare con forze, vedi che all'inizio ce la fai che però dopo un mese, un mese e mezzo de un mes, un mes medio, la sigaretta ritorna el perché tu con la tua forza non riesci a rompere questo legame perché tu con non puoi rompere questa connessione. quindi come possiamo riuscire a cambiare. Questo come possiamo lograr cambiare. Ce lo dice Galati capitolo 5 verso 16. Lo dice in Galati capitolo 5 versicolo 13. 16, 16. Okay. un attimo. Tutto io. Galati. Vale, Galatas, capitolo 5, sta già tutto. Capitolo 5. Versetto 16. Versicolo 16. Okay, Galati. 56. 5, 16. 16. Vale, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis la consuficiencia de la carne Entonces la clave que nos permite ser personas de fe es caminar en el Espíritu Cosa significa camminare nello spirito? Che significa camminare nel spirito? significa camminare insieme con lo Spirito. Significa camminare con lo Spirito. Significa avere una comunione, un'intimità forte con lo Spirito Santo. una comunione, un forte con lo Spirito Santo. Un'amicizia con Dio. Un con Dio. Sì. E quando noi avremo questa amicizia forte, quest forte avremo eh, la forza per poter vincere tutti i desideri della carne. La carne ti dice, ah non svegliarti perché sei stanco. La carne dice, bueno, no te estás Però lo spirito starà lì a spingere dentro di noi. Dentro e noi. anche alle 4 di notte ci alzeremo e saremo in ginocchio a pregare. A 4 de la en de perché non è la nostra forza. Perché non è la nostra forza. Fisicamente la nostra carne vuole dormire. Fisicamente la nostra carne vuole dormire. Però per lo spirito, molte volte, per spirito, veces, la fascia di ore che vanno dalle 2 di notte alle 4 alle 5 di mattina. Sono i momenti in cui ci bisogna di più della preghiera. Sono i momenti in cui necessita. Más perché ci sono delle lotte spirituali in quella fascia di ore. Perché hai luci spirituali in queste ore. E quindi spesso quando tu ti svegli in, in questo orario quando in queste È proprio perché magari lo spirito ti sta spingendo a pregare. Es el te está a orar. Però se non camminiamo secondo lo Spirito, mm -hmm. insieme con lo spirito, se non con spirito. Allora saremo trasportati per avere i destineri della carne. Siamo trasportati per i desiderio della carne. Abbiamo bisogno di imparare a camminare con Dio. Mm -hmm. E questo avviene ogni giorno. Mm -hmm. Eso pasa cada día. Togliere le nostre emozioni. E, nostre emozioni, e mettere le nostre azioni. E nostre azioni. Perché non sono le emozioni che ci salveranno. Non, che ci salveranno. non è l'emozione che, che farà la differenza. la Bibbia non dice se c'è una, una persona inferma. Ha emozione che piangi. Hai e, e quella persona guarirà. E non dice, così. non dice così. La Bibbia dice se una persona è inferma. La dice, se una persona sta inferma tu devi imporre le mani. Le mani pregare sì. nel, nome di Gesù, orare nel nome di Gesù. E quella preghiera lo guarirà. La, la differenza fra emozione e azione. La differenza tra emozione e azione. Produce la differenza nel nostro frutto come cristiano. Una differenza nel nostro frutto come cristiano. Sì. Non dice però vai a pregare soltanto se ti senti. Y no dice, bueno, ve a orar solo si lo sientes. Ah, bueno, es malato, pero si te sientes si no te sientes no andás. Ah, bueno, si enfermo, pero si te sientes veo o si no no. Si te sientes, impújale las manos, si no te sientes solo en buen Si te sientes, impújale las manos o si no no. No, no, dice, impújale las manos a los enfermos. Prega por los enfermos. Ora per los enfermos. Y los enfermos cuarirán. Los enfermos sanarán. Andate por todo el mundo a proclamar el Evangelio. mundo a si el sientes. pero solo si se lo sientes non dice così. dice così è un ordine, è una ordine. Che, non dai che non dipende dai nostri sentimenti e quando noi inizieremo ad agire in base a quello che dice la parola que dice la palabra, vedremo quello che la parola dice che, vamos a lo que la dice che succede se tu preghi per i malati imponendo le mani si i malati, i malati los enfermos, che succede? Che pasa? guariranno Sanlaranno. Perché i malati non guariscono? Perché gli infermi non sanno? Perché non preghiamo con l'imposizione delle mani. Perché non con l'imposizione delle mani. Sembra quasi matematica. 2 Due più 2 fa 5. Due più è cinque. No, fa 4. Quattro. quattro. Quindi se noi preghiamo con l'imposizione delle mani, con de manos, i malati guariscono. malati Se aspettiamo invece che guariscono da soli, che sanan solos, non succede niente. Non succede niente. Dobbiamo attuare agire per fede. Agire con la fede. Ora questo non è facile. Però stiamo arrivando in un momento in cui dobbiamo maturare. dobbiamo crescere nella nostra fede. Per iniziare a vedere dei risultati della nostra vita cristiana. Perché nel momento in cui noi faremo quello che la Bibbia dice, dice allora vedremo quello che la Bibbia dice. dice. E non è soltanto quello che dice la parola intesa come Bibbia. E non solo è la parola come Bibbia. anche intesa come quello che Dio ci dice come parola profetica nella nostra intimità. Perché se siamo qua a Valencia, non siamo qua a Valencia perché Dio ce l'ha detto con la Bibbia. Perché se stiamo qui a Valencia Dio non nos lo dice con la parola perché la Bibbia non ti dà direzione per la tua vita quotidiana. Perché la Bibbia non dà la direzione per la tua vita quotidiana. Non dice se devi andare a vivere a Madrid o a Valencia. Non dice se a vivere a Madrid o in Valencia. O se devi continuare col tuo lavoro, cambiare lavoro. Se devi il tuo lavoro o cambiarlo. Questo Dio te lo dice nel, suo, nel tuo rapporto personale con la tua intimità. Questo Dio te lo dice tua relazione personale e in tua relazione personale e intimità con E. E molte volte quello che Dio ti dice ti sembrerà una pazzia. Molte volte che Dio una locura. Vogliamo leggere Luca capitolo 5, verso 4 e verso 5? Leggiamo in Luca capitolo 5, versicolo 4 e 5. Luca 5, 4 e 5. No, spogliamo. Ah, y como se solía hablar dijo a Simón girá a alta mar y echá vuestras redes para pescar y respondiendo a Simón le dijo Maestro, habiendo, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado mas en tu palabra, echaré la red esto seguro y habiendo hecho encerraron gran multitud de pescados que su red se rompía ¿qué cosa era suceso? ¿qué había pasado? era giorno. era día, Jesús estaba predicando Gesù stava predicando. E sulla riva c'era un povero pescatore. Che tutta la notte aveva pescato. Senza prendere un solo pesce. E a un certo punto Gesù gli chiede un attimo un piacere e la barca in prestito. Perché c'era tanta gente. E quindi con la, con la barca Gesù si allontanato dalla riva e poteva parlare meglio. Por eso con el barco la y mejor. E quindi alla fine vediamo la grande pazzia che succede. E al fine vediamo la grande locura che passa. Che un falegname. Che non capisce niente di pesca. Che non sa di pesca. Dice a un pescatore. A un pescador, come andare a pescare. Come andare a pescare. E gli dice esattamente l'opposto di come si pesca E gli dice esattamente lo contrario di come si pesca perché, per chi non lo sa, si pesca la notte, non si pesca di giorno. Perché si pesca la notte e non di gioco. Quindi la Pietro avrebbe potuto dire. E io, Pedro, io avrei potuto dire. Ok, signore, tu sei profeta, tutto quello che dici tu. Buono signore, sei profeta e tutto quello che vuoi. Però sei un falegname. E sei un carpintero. Se mi vuoi insegnare a fare un mobile di legno, ok. Se mi vuoi insegnare a fare un mueble di madera, vale? Però se mi devi insegnare a pescare, eh, se permetti, tutta però, la vita che sono pescatore. Però come mi vas a insegnare a pescare se io ho tutta la vita essendo pescatore? Signore, ma non si può pescare di, di giorno. Signore, non si può pescare di lì. Però Pietro disse una parola magica. Però Pietro disse algo magico: Alla tua parola lo farò. Con tua parola lo farò. Cioè, Signore, perché tu l'hai detto? Signore, perché tu lo dissi? Anche se è una pazzia. Aunque sia una locura. Anche se non funziona. No ma perché lo hai detto tu? Lo tu io lo farò. Lo Cosa avrebbero pensato le persone là attorno? avrebbero persone là? C'erano tanti altri pescatori. Hai ah hai visto Pietro hai visto Pedro. Ha perso la testa perso la Lui è questi evangelici es el, Adesso pensa di pescare di giorno pescar E tutti gli altri pescatori a ridere ha, ha. Va a buttare la rete di giorno la Guardano un pescatore che sta a sentire come si pesca da un falegname Un pescatore che ascolta come pescare da un carpintero Cioè immaginate che cosa poteva passare nella mente di Pietro Immaginate che cosa che passare nella mente di Pedro. La gente riderà dietro di me. La gente va di me. Però disse, alla tua parola lo farò. lo dice per tua parola E addirittura poi in un altro versetto aggiunge un altro dettaglio. E in un altro versicolo agnade un altro dettaglio. Che Gesù gli dice butta la rete dal lato destro della barca. Que, che Gesù gli dice tira la rete dal lato destro del barco. Ora questa è la barca. E è il barco. Che cambia dalla destra alla sinistra? Che cambia da schiena alla destra? Non cambia niente. Ah, no. Però perché la devo buttare a destra? Pero tira alla direzione. io la butto sempre a sinistra, sempre e qua sta la barca, e, il barco. e sotto c'è l'acqua, però la tua parola, lo farò, e dice la Bibbia che tanto dei pesci che hanno preso quella volta, la rete era così piena di pesci, la era tan llena de peces. che la barca stava affondando, che il barco stava um, cioè, adesso il problema era un altro. E c'era un altro problema. Mentre prima Pietro stava dicendo come devo fare, non ho pesce da mangiare. Mentre Piante stava come puoi avere che non devo pescare. Adesso il problema era un altro. Era come devo fare qua ci affoghiamo e moriamo affocati? No, Perché noi stiamo sondiendo e a morirlo sul E chiamo un'altra barca per dargli una mano. E un un'altra barca per aiutarle. State comprendendo? Intendevi? Cosa significa emozione e cosa significa fede? Che significa emozione e lo che significa fede? La fede è certezza di cose. Che non si vedono, che si sperano. La fede è certezza di cose che non si vedono, che si sperano. E fede a che cosa? E fede a che? A quello che la, la parola di Dio dice. A quello che la parola di Dio dice. A quello che Dio ci sta dicendo nella in nostra intimità. A quello che Dio ci sta dicendo nella in nostra intimità. Quella fede fa entrare i pesci dentro la rete. Esa fede fa entra i pe pescati nella rete non era se lo buttava a destra o lo buttava a sinistra non aveva che se lo trovava a la o a la izquierda. era perché stava facendo esattamente quello che Gesù aveva detto era perché stava facendo giustamente lo che Gesù stava dicendo quella giornata Pietro pescò, Ese día Pedro pescò perché era stato così pazzo fue tan loco da ascoltare i consigli sulla pesca da parte di un falegnano e, e invece molte volte noi pensiamo di conoscere più di Dio però a pensiamo che sappiamo più di Dio Ah, devo fare questo! Devo Devo andare a evangelizzare! Devo che evangelizzare! Vabbè, non ci vado! Bueno, no, voi. Perché oggi non mi sento. Perché io non mi sento. Quando Dio ti ha preparato il pesce che deve saltare nella rete. Quando Dio si prepara giustamente il pescato che ti tiene che saltare nella rete. Però se tu non butti la rete. Però se non la rete. Il pesce dove salta? Il pesce non deve saltare. Dio sta cercando persone sì. parse come Pedro. Dio si sta cercando persone locali come Pedro. Persone che non erano intelligenti. Persone che erano realisti. Non avevano sì. studiato sì. all'università di teologia. Non avevano no studiato all'università di teologia. Non erano, erano cresciuti no vicino a qualche grande maestro della fede. Non avevano cresciuto no a alcun gran maestro della fede. Erano persone normali, persone semplici. Sì. Erano persone normali e semplici. Sì. Però avevano una cosa speciale. Però avevano una cosa Erano ubbidienti. Erano obbedienti. Un giorno Gesù dice vicino ai, ai discepoli. Allora fate una cosa Andate in quella zona E lì troverete un asino su cui non è mai salito nessuno Lo prendete e me lo portate E se il padrone dell'asino vi dice qualcosa Voi gli dite il, eh, il Signore ne ha bisogno Pues le va a decir al maestro, el señor lo necesita. Y cuando lo così y cuando leemos parece simple. Pero riportiamole giorni di oggi. de hoy. versi di oggi. E come se oggi dico Lucas. Como si come se io dico Lucas. È un attimo fuori nel parcheggio ehm uh, di Città della Scienza. Eh, salió un secondo afuera dove stanno aparcados los coches en Città della Scienza? Vedi che troverai un Maserati? su cui non è mai salito nessuno. Vas a incontrare un Maserati nuovo, dove con le chiavi lì nel cruscotto. Con le chiavi all'interno. Ti metti dentro, dentro e me lo porti. E me lo llevas. E se il padrone del Maserati ti dice scusa ma cosa stai facendo? E se il dueño del Maserati ti dice oye, che fai? Lucas, dici, no, no, quello il pastore ne ha bisogno. Dice, mira, se il pastore lo chiede. Questo è quello che è successo. Questo è es quello che è successo. E gli, i, i discepoli sono stati così pazzi los tan locos Da fare una cosa così pazza di algo tan loco. Lì quando si rubava si veniva uccisi Perché okay, okay. quando, quando rubavano Quindi se li prendevano che stavano prendendo l'asino. Osea che lo spigliavano uh, rubando, rubando il burro Gli tagliavano la testa Le quittavano la cabeza Ora lo stavano prendendo in prestito Che lo stavano prestato Però il padrone dell'asino non lo sapeva Però il due non lo sapeva cioè, arriva, intendete che livello di obbedienza avevano queste persone. Intendono il livello di obbedienza che tiene questa gente. Ubbidienza nelle cose più strane che Gesù gli chiedeva di fare. Obbedienza nelle cose più strane che Gesù le chiedeva. Ah, Pietro, ti hanno chiesto di pagare le tasse. Ah, Pietro, ti chiedevano di pagare le tasse. Sì, sí, ok, facciamo così. Vai un attimo uh, sulla riva. Bueno, vedi la rivia. Troverai un pesce? a incontrare un pesce. Apri la bocca? Apri la bocca. Prendi la moneta che sta nella bocca del pesce. Toma la moneta nella bocca del pesce. E vai a pagare. E paga. Cioè, signore, una volta si diceva che i soldi crescevano sulle piante. Che la vesta dice che il dinero cresce negli arbolete. Però come essere che i soldi crescono nella bocca dei pesci? Però come può crescere nella bocca di un pesce? Tanti anni pescatore magari non aveva mai pescato un pesce che ci accava soldi. Quando tanti anni <ride> pescando <ride> non aveva pescato un pesce con dinero. Alla. però vi trova? Però... Trova un pesce? Encontra il pesce? Apre la bocca? Apre la bocca? Oh guarda, un bancomat! E lo c'è scritto la password, la chiave! E, e le teste le Andiamo a pagare! pagare. Storia di fiesta Dio opera in una maniera pazza! Dio sopra in di maniera loca! Però ha deciso di farlo attraverso persone che abbiano fede! Pero decidió hacerlo a través de personas que tienen fe. Y las personas que tienen fe se mueven no por emoción. No se por sino que se mueven en base a lo que Dios dice. En base a la palabra. Según la palabra o en base a la intimidad, o según la intimidad. Pero según las palabras que vienen de parte de Dios. Es la única manera para hacer la voluntad de Dios. E voglio concludere citandomi un bel, un bel versetto. E chiedo finalizzare citando un versicolo. Che adesso lo troviamo. Che cioè, ora vengono a incontrarlo. Ma è in spagnolo, grazie. Perché lo trovo in italiano e tu lo cerchi in spagnolo. Va bene. Non lo troviamo. Non si Gesù dice una volta. Gesù dice una volta. Che non chi dice Signore Signore sarà salvato. Che non chi dice Signore Signore sarà salvato. Ma coloro che pensano di fare la volontà. Se non quelli che que pensano di fare la sua volontà. Così dice. Así. Non dice così. Non dice così. Dice non chi dice Signore Signore sarà salvato. No, dice, signore, signore sarà salvato. No, no. Non chi dice, no, dice Signore Signore sarà salvato. Ma quelli che dicono agli altri di fare la volontà. Sino quelli che dicono a los demati di fare la volontà. No, no. Tan Non chi dice Signore Signore sarà salvato. Non chi dice Signore, Signore sarà salvato. Ma chi fa la volontà di Dio? Sino chi hace la volontà di Dio. Noi siamo dei cristiani. Noi siamo cristiani. Non perché pensiamo di essere cristiani. Non perché pensiamo perché siamo cristiani. Non perché diciamo agli altri che siamo cristiani. Non perché le diciamo agli altri che siamo cristiani. Ma se agiamo da cristiani. Sino che se si attuamo da cristiani. E nel momento in cui noi facciamo la volontà di Dio. Nel momento in cui facciamo la volontà di Dio. È lì che si sviluppa la benedizione di Dio sopra le nostre vite. Ahí si desarrolla la benedizione di Dio in nostri vita. Amen. Amen. E quindi questa mattina vogliamo avere un momento, vogliamo pregare. E questa mattina e vogliamo dire, signore, io voglio essere di quei pazzi. E, decir, señor, io ser de estos locos. Che come Pietro va a pescare, va a togliere i soldi dai pesci. Che come Pietro va y... e saca i pesci da lì. La, la moneta del peso. Ah, la moneta del peso. O che segue il consiglio di un falegname. O che segue il, il consiglio di un carpentero. Anche se so già come pescare. Anche già so come pescare. O che come Gerico. O che come Gerico. Come un pazzo mi metto a girare attorno ai muri. Como un loco dando vueltas alrededor de los muros. Ma non lo faccio perché così mi ha detto la testa. Non lo hago perché así mi dice la cabeza. Ma perché così mi ha detto un angelo che è stato mandato da parte di Dio. Sino che perché, así mi dijo un per Dio. perché tu ti puoi mettere a girare attorno ai muri della città quante volte vuoi tu non succede niente. Perché poi muri della città e non passa niente. Ma quando Dio ti dice di farlo. Dice di hacerlo, e allora è lì che cadono le mura di Gerico. Los de abbiamo bisogno che Dio ci dica di fare cose pazze. Que Dios nos diga de hacer cosas locas. E abbiamo bisogno della fede per mettere in pratica le cose che Dio ci ha detto. Forse Dio non inizierà chiedendoci cose assurde. No cosas Però già mettere in pratica quello che dice la Bibbia già è già difficile. già mettere in pratica quello che la Palabra dice è difficile. Perdonare i tuoi nemici. Amare Amare quelli che ti perseguitano. Amare Pregare per quelli che ti perseguitano. Se uno ti percuote la guancia, rompigli la testa con la sedia. Se uno ti colpi la mia figlia, rompile la cabeza con la sigla. Ah no, no, scusate, no. Poggi gli altri guancia. Tante cose già sono difficili da fare. Cose sono di condividere quello che Gesù ha fatto nella nostra vita, l'evangelizzazione, senza paura di quello che dirà il nostro amico, quello che dirà il nostro collega di lavoro, miedo è, lo amico, collega del è così che si, in si cresce in la fede, si cresce in fede e di fede in fede, di gloria in gloria, di gloria, in gloria. e di vittoria in vittoria, e di vittoria in vittoria, arriveremo a vedere la gloria di Dio nelle nostre vite. A la vittoria di Dio Allora salutiamo i fratelli che ci seguono attraverso internet. Salutiamo la settimana in diretta